Benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo un unboxing così kawaii Che c'è anche un ospite Ma prima di tutto vai con la sigla Il nostro ospite è lui, Gigi la lince Ed è così carino E oggi spacchetteremo i Polar Crow. Della Sbabam, ve li faccio vedere qua, sono benissimi, già così, e questi sono tutti. Ora ve li mostro: allora c'è la foca, il delfino, il tricheco, il pinguino imperatore, foca monarca, pulcinella di mare, pinguino delle Galapagos, che non so dove sia, scrivetelo sotto giù nei commenti. Narvalo, pinguino e balena, se non sapete dove sono le Galapagos. Chiedete anche ai vostri genitori. Ecco qua. Ve li faccio vedere tutti. Vero Gigi? E io vorrei trovare... Mm, vorrei trovare il triccheco. Che è questo qua, non so se lo riuscite a vedere. Poi la pulcinella e il narvalo. Pulcinella, questo qui. E il narvalo qua sotto questo riccheco e poi vabbè, non ci sono gli altri beh spacchettiamolo allora ok ok sono dentro una scatoletta no no no no Manaccia. si vede vede quindi, quindi no giù. Questo lo vedo solo io. Uh, non ve lo faccio vedere. Uh, ok. Allora, siete pronti? Oh! È il delfino. Guardate che bello! Beh, però è carino anche lui. Ve lo faccio vedere per bene. Bellino, carino. Il delfino. Mi chiamo Ginetto No sto scherzando Allora Gioca con il tuo cucciolo Uh forte C'è anche uno scenario bellissimo Ok Allora vediamo un po' Questo è tutto il booklet Ve lo faccio rivedere così vedete tutto Ok Allora Questi sono tutti i personaggini Molto cari e kawaii. Ok, ora Vediamo Come si apre tutto Allora, si apre qua Ok, tipo oh, Scatoletta Non ha nessun profumo particolare E qua c'è Il nostro delvinetto E poi della Specie di carta Allora facendo attenzione, prendiamo il nostro delfino che poi crescerà, credo, nei, nei, giorni, nei giorni prossimi allora, anche glitterato, guardate carino, sentiamo se è morbido no, normale, sentite normale allora, vediamo come funziona Intanto lo mettiamo dentro, però prima vediamo un po' lo scenario. Uh, bello! Così un po' marinaresco. Ok, allora, lo rimettiamo dentro, lo lasciamo dormire e poi dobbiamo anche dargli un nome. Mm, non so che nome dargli. Beh, scrivetelo sotto giù nei commenti, così... Vedremo qual è il nome più bello da dargli a lui Allora, vediamo, qua ci sono varie lingue C'è cioè lo spagnolo, l'inglese e l'italiano Allora, i cuccioli di delfino si immergono in acqua fin da quando sono appena nati Grandi nuotatori non si fermano mai, nemmeno per mangiare bevono il latte della mamma mentre nuotano. Wow! I delfini vivono in gruppo, sono molto socievoli tra loro, ma anche con le altre specie, compreso l'uomo. Uh, quindi magari un giorno potremmo accarezzare un bel delfinetto, vero? Allora, fallo crescere in acqua. Aspetta due giorni e diventerà grande. Dopo sette giorni diventerà grandissimo. In acqua ricresce. sa che dovremo aspettare un pochino. Uh, uh. Beh, eh, intanto che aspetteremo, decideremo che nome dare al nostro delirio e Beh. vediamo. Aspetteremo vero?